Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta croccante al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, biscotti secchi a pezzi, latte parzialmente scremato, miele, amaretti a pezzetti e amaretto di saronno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7, riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il miele. Il latte e lo facciamo sciogliere per 4 minuti 50 gradi velocità 3 aggiungiamo adesso i biscotti gli amaretti e il liquore amaretto di saronno e facciamo amalgamare per 40 secondi antiorario velocità 2 Composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo del diametro di 2 cm foderato con pellicola trasparente. Dopo aver versato l'impasto adesso chiuderemo con pellicola trasparente la superficie e lo riporremo in frigo per almeno 4 ore. La torta è pronta, serviamola spolverizzando con zucchero a velo. torta croccante al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!